Stimati spettatori, siamo contenti di potervi dare anche oggi il benvenuto dallo studio Cla TV di San Gallo per osservare assieme gli avvenimenti mondiali tramite voci e controvoci, per farsi una propria opinione senza censure. Oggi vogliamo osservare da più vicino i cambiamenti in Svizzera causati dalla libera circolazione delle persone. Dall'inizio della libera circolazione l'immigrazione annuale ammonta a 80.000 persone, il che corrisponde alla popolazione della città svizzera di Lucerna. Ogni anno necessitano 35 nuove scuole con 550 insegnanti, 3 ospedali, 34.500 appartamenti su una zona di insediamento di 4.500 campi da calcio. Ogni anno circolano 42.000 macchine in più sulle nostre strade. Tutto ciò certamente promuove l'economia nazionale, ma non giova nulla al singolo. In fin dei conti lui ha di meno, come l'hanno mostrato le esperienze degli ultimi anni. La campagna della votazione riguardo all'iniziativa contro l'immigrazione di massa, un'iniziativa che vuole limitare l'immigrazione di cittadini dell'UE verso la Svizzera, era condotta con tanti soldi e molto emozionalmente. L'ex consigliere nazionale Christoph Bloch, che ha lanciato l'iniziativa, ha risposto alla domanda a chi credere? Non credete a nessuno, ma ragionate da soli. Che cosa ha portato alla libera circolazione a voi stessi? Può andare avanti così? In merito citiamo un appello di una spettatrice di Clatv. Cari cittadini con diritto di voto, decidete voi se la Svizzera riesce a sostenere un'ulteriore immigrazione di massa. Stimati concittadini, questi fatti vi hanno fatto riflettere e vi hanno dato un po' più chiarezza su questo tema controverso? Allora, ora sta a voi di decidere per o contro la libera circolazione delle persone. Bello che siete stati con noi e alla prossima trasmissione su Clatiboo. Vi auguriamo una buona serata. Ich